Quando sono state svolte le Olimpiadi moderne? La data è 1896. Si sono svolte ad Atene. Promotore è stato il Barone Pierre de Coubertin. il quale cercando di riproporre i giochi olimpici che anticamente si svolgevano in Grecia in onore di Zeus che si sono svolte dal 776 a.C. al 393 d.C. Fino a che l'imperatore Teodosio Cristiano, ritenendo non conciliabile per la regione cristiana dei Giochi in onore di Zeus, sospese le competizioni olimpiche. Il barone Pierre de Coubertin propose di. Di fare una competizione sportiva in cui tutti gli atleti del mondo si confrontavano nelle diverse discipline. Nel 1924 venne istituita anche l'Olimpiade per le attività sportive invernali. Solo nel 1994 venne istituita anche la Paralimpiade riservata agli atleti che presentano delle difficoltà. Lo sport è visto come un tramite di unione e confronto pacifico fra diversi atleti appartenenti a diverse nazioni. Ogni quattro anni gli olimpiadi si svolgono in un luogo diverso. Ogni nazione si propone per l'organizzazione e la realizzazione di giochi olimpici. In alcuni momenti storici le olimpiadi sono state sospese, non sono state svolte, ma questo sarà oggetto di un prossimo video.